Dio è fedele, amén. E Lui è morto per i nostri peccati e per le nostre malattie. Dobbiamo crederlo, questo è quello che dice, quello che insegna la parola di Dio. Amén. Dobbiamo avere un cambio della misura della nostra fede. Ricordiamoci sempre che Dio opera anche in proporzione a quello che noi crediamo. Quindi spesso l'ostacolo all'operare di Dio è la misura della nostra fede. E noi dobbiamo avere un cambio di misura. Di questo vogliamo parlare questa mattina. Di un cambio di misura. Vogliamo leggere Giosuè capitolo 10 dal verso 12 al verso 14. Poi dopo passeremo al capitolo 14 dal verso 6 al verso 12. Quindi Giosuè, adesso leggeremo il capitolo 10, dal verso 12 al verso 14, e dopo passeremo al capitolo 14 per leggere dal verso 6 al verso 12. Amen? avere un cambio di misura questa mattina. Il giorno che l'Eterno diede gli amorrei nelle mani dei figli di Israele, Giosuè parlò all'Eterno e disse in presenza di Israele, «Sole, fermati su Gabaon, e tu luna sulla valle di Achalon. Così il sole si fermò e la luna si arrestò, finché il popolo si fu vendicato dei suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? Così il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. E non ci fu mai, né prima né dopo, un giorno come quello, in cui l'Eterno abbia esaudito la voce di un uomo, perché l'Eterno combatté per Israele. Amen. Non ci fu mai un giorno come quello, in cui l'Eterno abbia ascoltato, abbia esaudito la voce di un uomo. E preghiera pazza. Andiamo al capitolo 14, dal verso 6. Allora i figli di Giuda si presentarono a Giosuè, a Kilda. E Caleb, figlio di Cefune, il Kenizeo, gli disse Tu sai ciò che l'Eterno disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te, a Kadesh Barnea. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo dell'Eterno, mi mandò a, Karnesh, a Kadesh Barnea ad esplorare il paese e io gli feci un resoconto come l'avevo nel cuore mentre i miei fratelli, che erano saliti con me, scoraggiarono il popolo. Io seguì pienamente l'Eterno, il mio Dio. In quel giorno Mosè fece questo giuramento. La terra che il tuo piede ha calcato sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito l'Eterno, il tuo Dio. Ed ora ecco, l'Eterno mi ha conservato in vita, come aveva detto, questi 45 anni, da quando l'Eterno disse questa parola a Mosè, mentre Israele vagava nel deserto. Ed ecco oggi io ho 85 anni, ma oggi sono ancora forte come lo ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Lo stesso vigore che avevo allora ce l'ho anche adesso tanto per combattere che per andare e venire. Ora dunque dimmi, dammi questo monte, dammi questo monte di cui l'Eterno parlò quel giorno, poiché tu stesso disti in quel giorno che vi erano gli Anachim e le città grandi e fortificate. Se l'Eterno sarà con me, io li scaccerò, come disse l'Eterno. Perché abbiamo letto queste due preghiere? Abbiamo scelto queste due preghiere perché furono gli unici due di tante persone che entrarono nella terra promessa. Sapete, quando Dio promise di far uscire il popolo di Israele dall'Egitto, uscirono circa 600.000 persone, tra guerrieri, erano militari, guerrieri, donne, bambini, però morirono tutti quanti, tranne due di loro, tranne Caleb e Giuseppe. Furono gli unici due che entrarono nella terra che Dio aveva promesso. E qui ci sono le preghiere che loro hanno fatto. Queste due persone erano due giganti della fede. E noi siamo in quest'anno, che è l'anno della vittoria, è l'anno della conquista, e dobbiamo comprendere le chiavi che ci sono dietro queste preghiere affinché anche noi possiamo vincere e possiamo conquistare. Possiamo vincere e conquistare la nostra casa, la nostra famiglia, la nostra città per Cristo. Amen. Ma tutto questo avviene soltanto quando c'è un cambio di misura un cambio di patente. E c'entra, perché c'era un uomo che un giorno andò a pescare in un fiume. E sapete come Si usa da pescatori. Quando tu vai a pescare, sempre c'è qualcun altro che già sta a pescare. Quanti sono mai stati a pescare? Con la Nessuno. È una bella esperienza. Se avete l'opportunità, fatela. Perché spesso si imparano tante cose. È una esperienza eh, di pazienza perché tu prepari l'esca la canna, la butti poi devi aspettare di prendere il pesce e questo giorno quest'uomo era andato a pescare si era messo, diciamo, sulla stessa sponda del fiume di un altro pescatore un po' più distante e lanciava la canna però non pescava niente e vedeva invece, invece il pescatore a fianco che faceva una cosa strana, vedeva che pescava un pesce lì, lo misurava con il metro e dopo lo ricettava di nuovo. Per Bastano altri 5 minuti e questo tira fuori un pesce più grande, lo misura e lo tutta le due. E lui dice riguarda, forse sarà una persona che sta cercando un pesce particolarmente grande, forse sarà uno sportivo forse sarà qualcuno che fa qualche gara e si chiedeva, però lui non pescava niente e l'altro a un certo punto tira fuori un pesce enorme grande così e stuomo lo misura e a quel punto non ce la fece più deve andare in giro a Senti, ma tu mi devi dire perché fai così perché prendi i pesci, li misuri e poi li butti in acqua dice perché questi pesci per me non vanno bene sai perché? Perché io c'ho una padella piccolina, questi pesci sono troppo grandi. Molte volte il problema che abbiamo noi è la misura della nostra fede, il pesce gli stava dando, il fiume gli stava dando dei pesci grandi, ma la sua mente pensava che avendo una pentola così piccola non lo poteva cucinare questo pesce così grande. Così siamo molte volte anche noi. Limitiamo l'opera di Dio? A causa della nostra mente piccola e ristretta. Non dobbiamo avere questa mentalità, dobbiamo cambiare la mentalità. Dobbiamo andare al Signore con una padella enorme, con una mentalità aperta, con una mentalità enorme. Quindi questo è un problema. Sapete, c'è una differenza tra gli Stati Uniti d'America e il Sud America, una cosa che mi ha colpito molto quando sono venuto a conoscere questa cosa. Se voi andate a New York, trovate il ponte di tutto. Visto quello che pochi sanno è che questo ponte c'ha più di 100 anni ormai ed è stato costruito quando non c'erano le macchine quando le macchine ancora non esistevano negli Stati Uniti d'America hanno fatto strade larghe e hanno fatto un ponte che ancora oggi può sopportare camion può sopportare pesi enormi perché perché avevano una mentalità per le cose grandi mentre invece in Sud America no hanno fatto le mulattiere, stradine piccoline, dove non ci passa neanche la macchina. Quando andate in alcune strade passa una macchina per volta, devi fare attenzione perché sta per cadere un burro, perché la mentalità era di Pensate oggi, quanti ponti, su quel ponte quante macchine passano ogni giorno, quanti camion passano ogni giorno. E quello fu un ponte costruito per i muli, quando c'erano i carretti ma le persone che l'hanno fatto avevano una padella grande avevano una misura nella loro testa grande e anche Gesù vuole rinnovare la nostra maniera di pensare Abramo Dio gli dice esci dal tuo parentato per andare in una terra che io ti darò a te e alla tua discendenza e Abramo magari pensava dentro di lui un pezzetto di terra forse un pezzo grande di terra ma quando Dio lo portò nella terra di Canaan disse guarda fino a dove arriva il tuo sguardo io tutta questa terra la darò a te e a tutta la tua discendenza Dio aveva una mentalità dice Dio vabbè mi sta portando in un pezzo di terra ma Dio invece gli voleva dare una nazione cambiamento di mentalità Amen. quando era vecchio Dio gli parla era in tenda, e lui era molto scoraggiato. Era molto scoraggiato perché ormai già aveva una certa età, però non aveva figli. Genesi capitolo 15, dal verso 1 al verso 6. Vediamo Abramo come piange. Dopo queste cose la parola fu rivolta all'Eterno in visione ad Abramo, dicendo, non temero Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse, Signore, che mi darai? Sono senza te, e l'erede della mia casa è l'azzar di Damasco. Poi Abramo soggiunse, Tu non mi hai dato alcuna discendenza, ora ecco, uno nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo, Questi non sarà il tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse, Mira il cielo, conta le stelle se le puoi contare. Quindi aggiunse, così sarà la tua discendenza. Ed egli credette all'Eterno che glielo mise in conto di giustizia. Abramo stava piangendo perché non aveva eredi, non aveva figli. Dice, signore dammi un figlio, uno, per poter avere un erede. Ma guardate Dio come lo porta a cambiare la sua vita. Scelsi guarda il cielo punta le stelle se ci riesci. Così sarà la tua gioia. E questo è quello che Dio vuole questa mattina che noi usciamo dalla nostra tenda, usciamo dal nostro pensiero che è fermo per acquisire un pensiero che no. Mi fanno a volte ridere delle sorelle e dei fratelli che pregano: "Signore, ti prego, guida la mano del medico perché domani mi devo andare ad operare". Io queste cose le do. Ma se Dio deve guidare la mano del medico, è lo stesso Dio che può guarire anche la tua malattia. O il Dio che, guarisce la, che guida la mano del medico non ha la mano sufficientemente grande per poter toglierti una malattia. Dov'è la tua figlia? Sapete, un giorno ero, c'era cioè anche mia moglie, eravamo ad una grande conferenza, c'era un pastore molto famoso, uno stadio pieno di gente. Questo pastore fece tre domande. Se voi credete che Dio può guarire dal mal di testa, tutto lo stadio, Amen. Voi credete che Dio può guarire il tumore? Tutti quanti, Amen. Dio lo può fare. E poi fece la terza domanda. Se può Dio far crescere un braccio ad una persona che non ce l'ha? Fu... E disse, ma come? Se Dio può guarire dal mal di testa, se Dio può togliere il tumore da una persona, perché non gli può far crescere un bacio? Il problema la cioè, piano, quello che Dio può fare, è al di là della tua immaginazione. E la cosa bella è che Lui lo vuole fare, però molte volte noi lo limitiamo. E spesso racconta la testimonianza di quel pastore che abitava sopra ad un posto dove facevano i polli Arrosti a giro e stava in un periodo senza soldi e non aveva come mangiare, e ogni giorno sentiva il profumo del pollo che saliva a casa sua e lui pregava: Signore, ti prego, per lo meno mezzo pollo, Signore, ti prego perlomeno mezzo pollo, Signore, fammi avere mezzo pollo. E bussarono alla porta un paio di ore, pensavo Chi è? Era un fratello. Mi dice, pastore: Mi sono trovato a passare e ti ho portato mezzo pollo E lui tutto contento, prese in mezzo pollo finalmente lo inizia a mangiare. Poi si fermò. Dice, Ma sono stato proprio scemo. Ne chiedevo uno intero o due. Così siamo qui. Abbiamo un Dio grande, eterno, immenso e non limitiamo. Abbiamo un Dio che ha fatto miracoli, che ha aperto il mare, ha creato i cieli, la terra, ogni cosa. Io però, questa cosa, questo peccato nella mia vita, Dio lo può operare. A volte sembrano i fratelli, delle cose che non erano No, Dio non lo può fare perché voi, Dio, non sei un peccato. Se tu ti la vedi, allora Dio ti può guarire. Siamo noi che tagliati. Ma no, tu non puoi essere liberato se non getti un oggetto che è un oggetto più forte di Dio che ti per che è il sangue di Gesù che è stato dicendo sulla voce? Non diceva io il signore. Se tu credi questo, allora sì, Dio non lo può. fare. Ah ma no, se il fratello e la sorella non perdona, Dio non lo può guarire. Non c'è sono da nessuno, questo non è Biblia. È soltanto qualcosa per Dio, quello che Dio può fare. Cambiamento di mentalità la pentola grande, non quella piccola, perché Dio ci vuole dare pesci enormi, però noi li rifiutiamo. Preferiamo mezzo pollo piuttosto che tutta la rosticceria. Quel pastore avrebbe potuto dire, sì, dammi tutto il forno sopra, tutti i polli, così mangio pollo per una settimana. Ma noi limitiamo l'opera di Dio. Gesù fece la stessa cosa con i discepoli. Anche Gesù dovette rompere la mentalità di discepoli. Giovanni capitolo 15, verso 7: Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Non dice, però, non domandate grandi cose, domandate solo cose piccole perché sono più facili da fare. I grandi miracoli non si possono fare. Non Cosa ci dici? Ci domandate quello che volete. Quello che è il problema è la nostra volontà. Dio non ha posto limite, Gesù non ha posto limite. Il limite lo poniamo noi. Se tu dimori in Lui e la sua parola dimora in te, allora tu puoi chiedere quello che vuoi. Ti sarà fatto. Quindi è tempo di cambiare la nostra mentalità, è tempo di iniziare a chiedere in grande. Perché abbiamo un Dio grande. Amen. Isaia 54 Giubila o sterile che non partorivi Una sterile che non partoriva Perché? Pronompi in altre grida di gioia Tu che non provavi d'ogni di parte Poiché i figli della desolata Saranno più numerosi Che i figli della maritata Dice l'Eterno Allarga il luogo della tua tenda I teli delle tue dimore si stendono Senza risparmio, Allunga le corde, rinforza i tuoi pioli perché ti espanderai a destra e a sinistra. La tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Estendersi senza limiti. Il desiderio di Dio è che tu ti estenda senza limiti, che tu prosperi senza limiti, che tu vinca senza limiti. Stiamo capendo come Dio vede le cose e come invece le vediamo noi. Qual è la differenza tra una mentalità che abbiamo ristretta e una mentalità grande? Molte volte, fratelli, ti prego, devo parlare questa bolletta a fine mese, Signore, poi gloria a Dio, Dio mi ha risposto. Oppure, Signore, dammi un pezzo di pane da mangiare oggi, e un pezzo di pane, Dio mi ha risposto, non funziona così. Chiedi in grande. Chiedi in grande. Il fiume sta dando pesci grandi. Dio ha benedizioni grandi per te, ma devi cambiare la tua maniera di pensare. Romani 8.32. Certamente comincia. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose di lui. Tu immagina Dio che in cielo aveva un'unica cosa preziosa per il suo figlio Gesù. Non è che ne aveva dieci, figli, ha preso il più brutto, quello che la nella nera della famiglia e l'ha mandato sulla terra. La cosa più preziosa dell'universo e l'ha mandato a morire, non per i santi, ma per noi che non ce ne E Dio dice se io non ho risparmiato di darti Gesù come non ti darò anche tutto il resto delle altre cose? A me cambiamento di mentalità Giosuè stava conquistando stava combattendo la guerra era cruenta ma si stava facendo notte e non disse signore dammi eh, di, non lo so di farne morire altri cento, dammi un'altra ora fece una preghiera pazza Signore, ferma il sole. Oggi che noi sappiamo che il sole gira attorno alla terra, il sole gira attorno alla terra. Però allora si credeva che il sole girasse attorno alla terra. Perciò lui disse, ferma il sole. Com'è possibile che si ferma il sole? Voi che avete studiato, ha sbagliato pure la preghiera. Com'è possibile? Dio ha fatto fermare il sole e loro per una giornata intera hanno fatto vendetta dei propri genitori questo è un pazzo ma pazzo proprio da legare se qualcuno del 118 lo sentiva pregare signore prendi il sole i amici forse lo portavano direttamente in manicomio però Dio che ha fatto? Ci forse noi avremmo pregato signore dacci non lo so, dei cavalli un poco più veloci, così facciamo più malucce. O forse dacci invece che una freccia che ne lanciamo tre contemporaneamente. Ma Gesù aveva una padella enorme. Aveva una mentalità grande. E fece il pensiero più grande che gli passò per la testa. Signore, fermi il suolo. Stiamo capendo quello che dice il Signore. E dobbiamo parlare con nostra. Pensa. non pensare in piccolo pensa in grande perché abbiamo un Dio grande la stessa cosa fece Caleb Caleb aveva ormai 85 anni La persona di 85 anni tutta acciaccata già pensa come vado a fare la pensione invece quello disse dammi il monte che mi hai promesso signora, 85 anni aveva ancora la forza per poter vincere quella battaglia perché non è l'età ma la benedizione viene dall'eterno. E lui 85 anni vinse da solo una battaglia contro un esercito di giganti. Erano persone che quando gli altri esploratori le avevano viste si erano messe paura. Ma lui 85 anni correva finalmente la mia montagna è arrivata. Quindi... Mentalità non chiese Non chiese la città facile. Perché c'aveva una grande mortalità. Noi dobbiamo imparare da questi due, da Gesù e Caleb. Però, per Caleb, dice una cosa: dice che lui ottenne quello che aveva chiesto perché aveva seguito pienamente l'Eterno. E qua è la cosa. non basta chiedere le cose, ma devi anche seguire pienamente l'Eterno, in tutte le tue vite. Non lo puoi seguire al 50%. Non puoi dire, vabbè, qua faccio la volontà di Dio e qua non la faccio. Dio, quelli che hanno il cuore doppio, non li guarda bene. Dio non risponderà mai alle preghiere di quelli che hanno il cuore doppio. Dice la Bibbia in Giacomo che quelli che hanno il cuore doppio è come un'onda del mare che va avanti e indietro e Dio non li ascolta. Ma se tu segui pienamente l'Eterno, allora sì. Allora chiedi quello che vuoi e ti sarà fatto perché Dio ama coloro che lo seguono pienamente Caleb disse Dio dammi questo mondo. Giosuè disse sole fermati Pietro disse signore fammi camminare sulle acque e camminò sulle acque che cosa puoi tu ricevere questa mattina? si allarghi la tua patente si allarghi la tua mentalità se inizi a chiedere in grado, Dio risponderà alla tua domanda. Gesù disse, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, chiedete tutto quello che volete e vi sarà fatto. Il nostro Dio è lo stesso di ieri, di oggi e di sempre. Che cosa è cambiato? Sono cambiati Giosuè le cambiate di che hanno fatto una padella piccola quando pescono i pesci il fiume dei pesci grandi però loro cercano i pesci piccoli no Dio ha per noi il meglio oggi Dio ci sta dicendo cambia la tua mentalità inizia a chiedere il grande e mentre facciamo adesso un cambio di adorazione ci possiamo andare in io che potessimo pregare che Dio cambia la nostra mentalità, che Dio ci dia una misura più grande.